Informazione fiscale a Villa Erba, al Cernobbio, per lo Scenario delle Professioni, oggi e domani. Organizzato da Teen System e di European House Ambrosetti. Con noi Giuseppe Busacca, General Manager, Divisione Professional Solution di Teen System. Oggi parliamo appunto del futuro delle professioni, qual è il ruolo che hanno i professionisti in questo scenario futuro? Buongiorno, eh, beh, il ruolo dei professionisti è centrale, è sempre stato centrale nel nostro sistema economico e lo è ancora di più eh, oggi e con le, lo sarà sempre di più con l'evoluzione che stiamo avendo del professionista, quindi parliamo del commercialista, del consulente del lavoro, verso un partner sempre più strategico per il suo cliente, in particolare pensando all'ossatura della nostra economia che è fatta di micro e piccole imprese, il contesto di mercato di oggi richiede anche a questi soggetti, o meglio fa sì che anche questi soggetti ricerchino un supporto sofisticato, di fatto un direttore finanziario o un direttore personale in figura come i professionisti. Ecco che allora diventa sempre più importante quella che genericamente chiamiamo l'attività di consulenza, quindi servizi più sofisticati più evoluti, più a valore aggiunto per i clienti che rendono necessario per i professionisti eh, come dire ridurre o in qualche maniera per trovare il tempo di qualità da dedicare a queste attività contenere e automatizzare se possibile sempre di più le attività più tradizionali quindi eh, di adempimento piuttosto che di gestione dei di cedro e così via. Da questo punto di vista, ecco, questo poi è un po' il centro della discussione e dei ragionamenti che stiamo facendo oggi, strutture e organizzazioni come possiamo essere noi, eh, possiamo, eh, sentiamo anche il compito, no? il, il dovere di accompagnare i professionisti in questo cammino perché spesso questo tipo di servizi sono abilitati, questi servizi a valore aggiunto sono abilitati da tecnologie, da soluzioni, soluzioni software, soluzioni tecnologiche, che noi possiamo fornire. In questo scenario futuro sicuramente ci sono continue novità. Dal decreto lavoro approvato il primo maggio, alle novità in arrivo con la riforma fiscale il cui cantiere è stato appena avviato e i professionisti devono anche fare i conti con un contesto in rapida evoluzione. Eh, questo è una sfida, ma anche un'opportunità. Come si fa fronte a tutto questo? Sicuramente è prima di tutto un'opportunità. Eh, io credo che ci troviamo a un crocevia di opportunità: l'occasione della riforma fiscale, i cantieri aperti sul mondo del lavoro, il PNRR. Altrettanto ehm, ecco che ehm, abbiamo l'occasione di apportare dei cambiamenti eh, che accelerino l'evoluzione di cui parlavamo poco fa. Eh, abbiamo raccolto peraltro in un bel lavoro molto interessante di avvicinamento di preparazione di questa giornata alcune di queste, di queste proposte, se vogliamo, in quello che abbiamo chiamato il libro verde delle professioni. Eh, faccio, ne cito una, eh, almeno una che credo sia eh, la prima non solo nell'ordine in cui citata nel libro verde stesso, il tema della semplificazione semplificazione del nostro sistema fiscale, ma lo stesso si può dire anche del mondo lavoristico, significa un, un sistema fiscale più semplice in termini di adempimenti, in termini di procedure e questo vuol dire meno tempo, meno complessità necessaria ad affrontare per i professionisti nella gestione delle attività tradizionali, più tempo quindi liberato per le attività a maggior valore aggiunto. Chiaramente tutto questo deve essere ehm, come dire, ehm, organico e coerente a livello di sistema, un sistema che ha più di due attori, non c'è solo il professionista e l'impresa cliente ma chiaramente c'è l'autorità centrale. Eh, la pubblica amministrazione deve a sua volta continuare, perché già è accaduto in maniera importante negli anni e nei decenni passati, ma continuare un'evoluzione in senso abilitato dalla tecnologia, quindi in senso sia procedurale e sia eh, nella gestione della grande quantità di dati che la pubblica amministrazione scambia con i professionisti e con le imprese, l'interoperabilità e eh, lo, come dire, lo, lo snellimento e l'evoluzione tecnologica di questo processo renderà sempre più una realtà, o meglio una possibilità concreta, questa semplificazione da un lato e dall'altra parte la possibilità per i professionisti quindi di evolvere e di aumentare il tempo e la qualità dedicata a servizi e valore aggiunto, quindi in ultima analisi con beneficio per tutto il sistema delle micro e piccole imprese che potranno avvalersi di partner strategici a supporto della loro, della loro sempre più complessa operatività sul mercato.